e vi invito ad andare a vedere alcuni video che sono stati caricati nei mesi scorsi proprio sul prologo perché appunto su alcuni concetti eh, passerò velocemente quindi insomma per non ripetermi i modelli interpretativi del prologo di Giovanni solitamente proposti sono, eh, commenti, sono diciamo, modelli interpretativi che fanno riferimento sicuramente al retroterra sapienziale, che si evince soprattutto dal linguaggio molto specifico e particolare del prologo di questo Vangelo. È un linguaggio che eh, ci rimanda al linguaggio utilizzato nei circoli pitagorici, stoici, medio-platonici, ma anche, eh, appunto in generale, possiamo dire, eh, a quel linguaggio che era utilizzato in area alessandrina. Anche proprio eh, l'utilizzo del termine «logos» è una peculiarità del prologo di Giovanni. Eh, possiamo accennare diciamo, all'utilizzo eh, in, in un aspetto eh, diciamo, secondario eh, da parte di Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 12, versetto 1, quando parla eh, dice, di «logichen Treian. Eh, sicuramente questo logichen afferisce in qualche modo al concetto di logos tuttavia non è ancora il termine logos che invece appunto è una peculiarità di giovanni questo termine ha fatto ipotizzare e nei secoli passati una paternità alessandrina di questi testi eh, stando anche appunto alla testimonianza di sant'efrem che nel suo commento al diatesseron di taziano dice che proprio che Giovanni compose il prologo eh, ad Antiochia, naturalmente noi avevamo scarsissime testimonianze storiche a cui poterci appellare, è vero però che il termine Logos viene utilizzato eh, ad Antiochia proprio eh, da Sant'Ignazio, viene utilizzato anche nelle Odi di Salomone e negli scritti dell'antiochieno teofilo, quindi questo termine sicuramente ci eh, riporta ad un humus culturale che eh, in qualche modo era collegato all'area antiochiena e, e alessandrina. E non era utilizzato naturalmente solo in ambito cristiano, anzi veniva utilizzato eh, nei circoli ermetici, filosofici e certamente negli ambienti gnostici. Premesso tutto ciò, la chiave di lettura che eh, insomma, ci sentiamo di proporre in questo nostro contributo terrà sicuramente conto dell'analisi comparata tra gli elementi essenziali di collegamento fra eh, Giovanni 1.1 e Genesi 1.1, proprio per la ricorsività eh, di eh, uno stile appunto, e di una ehm, un rimando, eh, così, possiamo dire, profondo al concetto di principio. Il testo greco suona così: enarche en hologos, kai hologos pros en pros tonteon, kai teos en hologos, utos en enarchè pros tontheon. panta di autù e geneto. Kai coris autu e geneto ude en Ghegonen, che eh, con una traduzione abbastanza letterale eh, si può eh, rendere così «In principio era il Logos e il Logos era presso Dio e Dio era il Logos, questo era in principio presso Dio, ogni cosa accadde per mezzo di Lui, senza di Lui nulla accadde di ciò che era accaduto». Su questo accadere, che noi siamo abituati a sentire tradotti in un'altra maniera, ci fermeremo tra poco. Il punto centrale da cui vogliamo partire è il sostantivo archè, motivo per cui appunto vi rimando ai video che sono stati caricati precedentemente. Noi traduciamo il principio ma, ehm, e diamo quindi diciamo una, una coordinata, in senso eh, spazio-temporale e eh, possiamo dire che mh, ci pare di collocare in un momento ciò che poi viene narrato successivamente ma non dobbiamo dimenticare che il Signore stesso dice di essere l'archè e appunto usa eh, l'espressione io sono l'alfa e l'omega ci pare quindi importante offrire una riflessione in merito alla ricerca che eh, ci può stare sotto questo, questo termine spostandoci da un piano di un quando eh, per arrivare a un chi, chi è questo archè, chi è questo eh, principio. La eh, tradizione orale, come abbiamo detto in altri video, ci eh, propone altre ipotesi che non stiamo a ripetere in questa sede. Ma aggiungiamo che sono importanti anche le pause di lettura per evidentemente cercare di carpire il massimo panorama di significati che può stare dietro un testo, sapendo che i testi originali non presentavano punteggiatura, e inoltre tutte le parole erano scritte senza spazi. Questo che cosa significa? Che eh, talvolta un sigma che può essere al termine di parola può essere inteso anche come principio di parola e può cambiare sensibilmente il significato senza per questo andarsi a opporre dal punto di vista diciamo del principio a un'altra ipotesi di lettura. Siamo sicuramente eh, insomma, immersi in una gamma di possibilità che ci aprono tante tante eh, finestre di lettura e di riflessione. Questo è un modo diciamo di affrontare il testo che ehm, trae le sue origini già da un modo di affrontare il testo in ebraico che naturalmente eh, ci presenta mm, un testo consonantico prima dell'intervento masoretico. Questo significa che da un, un vocabolo composto solo di consonanti è evidentemente possibile trarre varie possibilità a seconda della, eh, del contributo vocalico che si inserisce tra queste consonanti. Cosa vogliamo dire? Che una stessa composizione di consonanti può dare luogo a più possibilità di significati a seconda delle vocali che si inseriscono tra queste consonanti. Quindi anche già la Torah viene affrontata con questo metodo. Per ogni vocabolo si deve tenere conto delle varie possibilità che questo vocabolo reca in sé e come ripeto appunto il senso della frase cambia sensibilmente pur non risultando per forza contraddittorio con una prima lettura sempre rimanendo sul prologo eh, mi pare importante porre l'attenzione sul significato del termine pros del vocabolo pros che non ha solo o no? non semplicemente il significato di presso quindi di una vicinanza come di consueto Troviamo tradotto quando appunto diciamo eh, il verbo era presso Dio, il logos era presso Dio. Questa preposizione presenta veramente una coloritura semantica che mi pare opportuno eh, condividere in questa sede. Quando concordato con l'accusativo, come in questo caso, prostonteon, è possibile anche tradurre così eh, verso a, in direzione di, davanti a alla presenza di, nei confronti di, in relazione a, al cospetto di, con, verso, rispetto a, in confronto con, conforme con, eh, e quindi con idea di conformità, eh, come, alla maniera di... Perché vi dico tutti questi significati? Perché vorrei che eh, si provasse a tenerli tutti quando si ascolta questo Proston Theon, eh, ammesso che appunto Theon in questo caso è riferito al Padre, quindi il Logos sta eh, davanti al Padre, presso al Padre, ma alla maniera di... quindi eh, evidentemente ci mh, suggerisce tutto questo quadro semantico, un, appunto, un quadro ontologico che vede il Logos in relazione con Dio Padre alla pari, dove si percepisce quindi oltre alla vicinanza anche questa tensione relazionale paritaria che intercorre tra il Padre e il Figlio, tra le due persone della Santissima Trinità. In questa prospettiva quindi si inserisce il verbo gignomai che troviamo in questi versetti iniziali eh, appunto declinato in varie maniere. Il significato di gignomai ci pare tutt'altro che scontato. Tradurre quindi con ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui non è del tutto corretto o perlomeno è abbastanza riduttivo perché letteralmente sarebbe ogni cosa accadde per mezzo di lui dove si intravede appunto un accadere, un avvenire, un verificarsi e questo non è scontato se, soprattutto se teniamo a mente e come vedremo più avanti Apocalisse 13,8 e Marco al capitolo 25, versetto 34. Non sono semplicemente sfumature lessicali o comunque non sono sfumature lessicali scontate, soprattutto, e se teniamo in considerazione Giovanni 1,15, eh, quando il te, Giovanni il testimone dice riguardo a Gesù che eh, appunto oppiso, cioè questo aner, questo uomo, con cui viene indicato Gesù, eh, avev, era prima, cioè in precedenza. C'era prima. Quindi questo accadere, questo Gignomai evidentemente pone le sue radici in un prima a rispetto appunto alle contingenze in cui si trova Giovanni il testimone e alle contingenze in cui si trova il redattore di questo quinto Vangelo. Di nuovo quindi Ghegonen dice la preesistenza del verbo rispetto a Giovanni ma una preesistenza che ha l'aspetto, la sfumatura di un accadere e quindi di un perdurare fino al momento presente e oltre. Quindi un accadere che ha avuto un suo principio e un suo compimento nel passato, ma i cui effetti perdurano e continuano anche nel momento presente. Questo è un, diciamo, un punto concettuale che ci aiuterà a leggere tutto il, il prologo e anche tutto il Vangelo di Giovanni. La NER, come dicevo prima, a cui si riferisce Giovanni il Testimone, è Gesù di Nazareth nella prima fase di sequela, quindi della sua sequela rispetto a Giovanni il Testimone, una fase di discepolato potremmo dire. È appunto però da sottolineare come opiso ed emprozen con il genitivo non hanno soltanto appunto un valore spaziale ma è da considerare anche un valore temporale. Mm, diciamo che la mancanza di attenzione a questo aner, a questo uomo, come viene tradotto giustamente, è forse data anche dall'oblio della tradizione sacerdotale, in cui pone le sue radici il, il, il quarto Vangelo, che è eh, peraltro documentata da tutto il Nuovo Testamento. Che Cristo sia il nuovo sacerdote indicato appunto da, da Giovanni è abbastanza um, ovvio. E colui che pr per primo eh, celebrò il sacrificio a favore dell'uomo è proprio il tetragramma. E non a caso, Filone d'Alessandria attribuisce al Logos al verbo, il titolo di sommo sacerdote. Questo per dare proprio una, una visione prospettica anche a tutto ciò che eh, diremo più avanti, che eh, sono appunto narrazioni, quelle del, dell'Evangelista Giovanni, che trascendono il, il contingente e che sono comprensibili solo se teniamo come sguardo e come prospettiva appunto la matrice sacerdotale di questo quarto Vangelo alla luce appunto della nostra riflessione sul, sul tempo e sull'eternità. Per oggi ci fermiamo qui, vi saluto e vi ringrazio e vi ricordo se vi fa piacere, non l'avete già fatto, di condividere i nostri video e di iscrivervi al canale. Grazie, ciao!